Non crediate che io sia venuto ad abrogare la legge, ma a dare il compimento. È interessante questa affermazione inequivocabile di Gesù. Ecco, non, si pone in continuità, discontinuità potremmo dire, con il passato. La continuità è relativa alla legge considerata nel suo insieme. La discontinuità sta nel fatto che per Gesù deve essere chiaro che la legge è al servizio dell'uomo e non l'uomo al servizio della legge. Quelle leggi che sono in qualche modo le regole che... Eh, in, devono sostenere un percorso di fede, una religione senza regole, una fede senza regole, meglio ancora, è destinata a morire, anzi è una fede opportunistica, perché se uno pensa di credere nel modo che lui stesso ha stabilito, e oggigiorno spesso si incontrano persone che eh, si, si reputano credenti, no? Sono i cosiddetti credenti e non praticanti, si reputano anche cristiani, però ecco, omettono molti di quegli aspetti che in qualche modo sono riconducibili alla legge. Quando Gesù, ecco, confermando la legge, ci dice che eh, dove due o più sono origini nel suo nome, lui sarà lì, in mezzo a loro, e quando dice prendete e mangiate e fate questo in memoria di me, eh, ci ricorda l'importanza del camminare insieme, dell'essere Chiesa, del ritrovarsi in quella che è la Pasqua è domadaria ogni settimana per vivere il mistero della fede, viverlo insieme. Per cui è una legge, certo, ma una legge che diventa fonte di gioia, poiché non è che io mi incontri con gli altri e quindi accolga Gesù nella mia vita semplicemente perché devo temperare ad una legge, ma per il fatto che ho la gioia nel cuore dell'incontro con l'altro. Voglio vivere questa fraternità, voglio vivere la chiesa, voglio accogliere Dio nella mia vita non per legge ma per amore ed è questo il compimento, è l'amore che in qualche modo caratterizza tutto il mio percorso di vita, il mio cammino di fede e mi mette nella condizione anche di cogliere nella legge questi aspetti fondamentali, cioè la legge al servizio dell'uomo e mi permette ecco, di incontrare Dio nella mia vita Ecco, mi, mi, mi indica la via, la via giusta per in, poterlo incontrare. Allora non si tratta di stare a centellinare gli articoli della legge che al tempo di Gesù erano numerosissimi, ma piuttosto di considerare quanto importante sia amare, quell'amare senza misura di cui Sant'Agostino, ripreso da Don Tonino Bello, il quale dice in un suo scritto che si tratta di amare sinemodo, un latino semplice dice Don Tonino Bello, un latino semplice che ci fa capire quale sia la misura dell'amore che è amare senza misura, un amare smoderato, smodato, un amare appunto sregolato, senza freni, senza ritegno, sono espressioni di Don Tonino Bello provocatorie che ci dicono quanto bisogna amare, al di là ecco, di ogni limite e di ogni persona, si è maturi nella fede proprio quando è Ecco, si riesce, si ha la capacità di far tesoro delle regole e di andare anche al di là delle stesse regole senza divenirne schiavi. Questo vuole il Signore da noi, che viviamo la nostra fede, certo, nel rispetto di alcune regole, ma che le regole siano da considerare semplicemente uno strumento, perché è questo, questa via che ci viene indicata, le regole stesse, è la via più eh, profonda la via più vera che ci permette di incontrare Dio, l'amore di Dio e di vivo, lo testimoniamo nel mondo. Buona domenica.